Sono con grandissimo piacere a Pescara, un luogo che amo moltissimo e che mi vuole bene. Mi ha anche dato il Delfino d'Oro, per cui sono onoratissimo. Ci sono delle ragioni lunghe da raccontare, ma insomma il mio legame con Pescara è forte. Sicuramente chi ha indirizzato così, questa specie di comunanza... È, stata, è stato proprio Agno Fraiano che ho avuto il piacere tra i vivi sono uno dei pochi che l'ha conosciuto l'ha conosciuto anche bene e Fraiano è stato speciale ha indirizzato la mia vita ha indirizzato la vita di tante altre persone e ci ha lasciato l'insegnamento che in questo paese si può essere liberi si può essere liberali ma soprattutto liberi di annotare, di guardare, di osservare l'Italia e di raccontarla in maniera affettuosa anche caustica talvolta ma con uno sguardo sempre spinto da quello che è l'essenza vera di questo paese. Noi siamo un paese della cultura, ogni tanto ce lo dimentichiamo loro erano molto colto che non lo faceva vedere e attraverso i suoi epigrammi, i suoi piccoli racconti il suo, il suo romanzo soprattutto, ma insomma non è tanto quello il suo modo di essere, la sua presenza nel mondo culturale italiano è illuminato con una vena poco italiana una vena internazionale uno sguardo da uomo veramente libero europeo che guardava con simpatia anche i nostri difetti per cui insomma, la figura di Fraiano è somma nel dopoguerra italiano è forse lo scrittore più importante è molto curioso che Pescara abbia dato così vita a due geni assoluti del novecento italiano eh, molto diversi spesso vengono contrapposti in realtà eh, Flaiano aveva una passione sfrenata per D'Annunzio solo che non voleva essere in competizione con lui hanno visto la vita in maniera diversa ma tutti e due hanno avuto un tema simile l'amore per l'Italia io conosco bene Flaiano conosco meno D'Annunzio certamente in un luogo sul mare relativamente piccolo che vengano fuori a distanza di pochi anni due cervelli così lucidi, così straordinari così immaginifici, tutte e due hanno lasciato un segno indelebile non soltanto nella cultura dell'Abruzzo ma nella cultura italiana e europea e mondiale eh, è, è bellissimo stasera di parlare dei due insieme perché sono così diversi ma in un certo senso il loro amore per la loro terra lo hanno trasmesso in maniera fantastica tutte e due e sono onorato di stare qui a parlarvi.